Dunque, i concetti chiave del diritto dei marchi sono questi tre che abbiamo, ehm, che abbiamo elencato, ovvero ehm, le norme, eh, io qui scrivo appunto che le norme sui marchi menzionate, sono effettivamente scritte in modo molto ridondante, cioè le troviamo, mh, le troviamo spesso, io stasera in realtà l'avevo modificata, però vabbè è saltata, peccato, avevo aggiunto una cosa qua sotto ma posso dire a voce, eh, Allora, sono molto ridondanti, cioè non sono scritte bene come la legge sul diritto d'autore e non è un caso, eh. la legge sul diritto d'autore è degli anni 40 ed è scritta meglio di questa legge che è del, 2000, che è del 2005, eh, però vedremo che spesso torna, eh, cioè in tutte le norme sulla, su, sul diritto dei marchi, che sono quelle che abbiamo visto nell'articolo 7 e seguenti del codice della proprietà industriale, gli ingredienti che continuano a tornare sono questi, capacità distintiva versus descrittività, cioè la descrittività è un po' l'opposto, è l'altro rovescio della medaglia del dell'essere distintivo. Quando si dice che un marchio è, è troppo descrittivo vuol dire che non fa altro che descrivere il prodotto, descrivere il produttore, l'azienda che, che, che produce, quindi non dà davvero distinzione. Cioè, se io faccio, eh, che ne so, sostegni per computer, no, cioè, oppure eh, schermi, per, per, schermi per computer, eh, cioè, che marchio è? Cioè, schermi per computer.it. È su, è, quello è un, è un nome a dominio quindi funziona in modo diverso ma il marchio in sé cioè, è troppo poco distintivo perché tutti quelli che fanno schermi per computer direbbero ma insomma ma allora io adesso non posso più usare le parole schermi per computer perché è arrivato uno che ha registrato il marchio in cui semplicemente descrive quello che lui fa ok invece scritto in un altro modo scritto con una grafica particolare allora comincia ad assumere maggiore capacità distintiva e quindi diventa distintivo il rischio di confusione è quello che si vuole evitare, no? cioè, l'abbiamo già letto nella definizione di marchio, tutto ciò che ehm, crea rischio di confusione vuol dire che ha una bassa capacità distintiva e quindi come vedremo, vedremo spesso nel commentare le norme che, ehm, che appunto questa Capacità, questo, questo rischio deve essere, cioè è ciò che la norma cerca di evitare, quindi, in tutti i, i comportamenti che vengono eh, stigmatizzati dalla norma, eh, perché vengono considerati in violazione del marchio, c'è cioè proprio il fatto che si crei confusione con altri segni. E poi, un altro elemento, ecco questo è il pezzo che devo aggiungere: non solo rinomanza, ma anche la forza. cioè un marchio si dice che è forte o rinomato proprio perché. È un marchio che ha riuscito a, eh, negli anni, per in virtù dell'attività dell di, di, di promozione, di marketing, ma anche della, per la sua proprio innata forza, un marchio molto forte, eh, vuol dire che insomma, ha una capacità distintiva molto elevata, e quindi eh, ha, ha diritto ad essere tutelato maggiormente. No? Cioè, ci sono dei marchi che hanno una particolare, appunto, pensate alla cioè i marchi forti dopo lo vedremo sono quelli che vengono addirittura confusi con, con l'oggetto eh, quante volte voi dite mi sono soffiato il naso con un kleenex no? eh, quella roba lì non è Cioè, il kleenex non è il nome del fazzoletto di carta il kleenex è il marchio commerciale della kleenex che è stata una delle imprese che ha fatto per prima e ha riuscito a, solo che appunto ha scelto un nome, un nome così forte per cui addirittura la gente adesso utilizza il, ehm, il, il, il marchio per individuare il prodotto. L'altro molto, molto noto è scotch. Scotch in realtà è un marchio commerciale, è scritto con S maiuscola, però tutti dicono dammi un pezzo di scotch perché così chiudo la scatola. Non dicono dammi un... chi è che dice nastro adesivo onestamente? Noi italiani siamo abituati a dire, a dire scotch e quello invece è un marchio. Rinomanza quando addirittura, appunto, oltre alla forza c'è anche il, un forte rispetto verso il marchio, cioè, eh, che ne so, nel mondo della, de, de, de, delle chitarre, eh, dire ho comprato una Fender, o ho comprato una Gibson, fa sì che la gente dica ah cacchio ho comprato una, cioè, ho comprato una chitarrona, no? quindi c'è un rispetto particolare e quindi a questi marchi viene riconosciuta, viene, viene riconosciuta questa... Loro, questo merito di essere riusciti a eh, distinguersi anche per la qualità e non solamente per la notorietà, no? ci sono dei marchi di chitarra che sono molto noti, però la gente sa che sono chitarre di bassa lega, okay? quindi non è detto, cioè a volte, no, oppure gli orologi. Swatch è un marchio rinomato, boh, potremmo, potremmo discuterne. No? però indubbiamente se siamo nel campo degli orologi dire Rolex o dire Tissot ha sicuramente un impatto di maggior rinnovanza o Cartier, ok? Quindi iniziamo a prendere confidenza un po' con queste sfumature. Che cosa può essere registrato come marchio? Quindi l'articolo 7 ci dice più o meno di cosa si occupa la, la legge sui marchi. Ehm, come vedrete è molto ridondante, eh? questa norma è una norma lunga e ridondante. Cioè il 12, soprattutto, queste norme sono un po' ridondanti. Ci continuano a ripetere un po' gli stessi concetti. Quindi, un po di, mantenete attenzione, cercate di seguire. Quindi, posso, possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto, della confezione di esso, le combinazioni e tonalità cromatiche, purché siano atti, cioè siano adatti a. distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e b. ad essere rappresentati nel registro, nel registro dei, dei marchi in modo tale da consentire alle autorità competenti dal pubblico, e dal pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare quindi alla fine ci ha dato la definizione che abbiamo già letto prima poco più o poco meno e ci, ci ha detto che sostanzialmente il requisito fondante è, è quello a la capacità distintiva, essere atti a distinguere, poi aggiunge un requisito che è più che altro, passatemi il termine, amministrativo, burocratico, cioè per permettere di essere registrati in qualche modo. Adesso i registri sono digitali, quindi in effetti i suoni è facile, no? ma una volta quando il registro dei marchi era cartaceo, era un, un albo, registrare un suono dovevi riportare la, la traccia, cioè il, il, probabilmente dovevi mettere giù la, la, la, lo spartito, no? quindi era un po' difficile. Eh, adesso vabbè, adesso è tutto su un registro online e quindi non, non è più di tanto un problema anche le tonalità cromatiche le carichi e ovviamente nei, nei casi dei, dei colori pantone quindi hai anche un codice con le percentuali di magenta di, per individuare chiaramente che quello è un rosso ferrari o un rosso eh, oppure un blu di un altro tipo um, Ecco, l'articolo perché è ridondante? Perché noi abbiamo una norma che ci dice cosa può essere registrato, che è l'articolo 7, e poi c'è una norma molto lunga che è il 12, che invece ragiona al negativo e ci dice cosa non può essere registrato come marchio. E dice, sono tre casi mi sembra, eh, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda ha siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o come segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio, prestati, bla bla bla, se a causa dell'identità o della somiglianza tra i segni o dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Cioè, eh, se io voglio registrare un marchio che è identico o simile quello che è già stato registrato già si accende una lampadina, cioè già si accende, come dire, all'ufficio Marchi si dovrebbe accendere un allarme: e dire attenzione, stai provando a registrare un marchio che esiste già o è molto simile a uno che esiste già. E allora lì si dovrebbe fare una verifica se davvero si crea un rischio di confusione. Eccolo qua. Abbiamo detto che la, la confusione, la, la, il rischio di confusione è un elemento che torna sempre. Lo vedremo anche nell'altro requisito, il B. Non posso registrare marchi che. Siano che alla data dice sempre: alla data del deposito della domanda, siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato dall'attività economica eh, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività di impresa fra questa esercitata, ehm, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Quindi. Se io voglio registrare un marchio che assomiglia molto, addirittura identico a una ditta o a un'insegna, un ad esempio, o a un nome a dominio, quindi ha segni distintivi diversi, quindi è un marchio, qua il punto A è confusione tra marchio e marchio, qua è tra marchio e altri segni distintivi, che però comunque un po' per l'associazione, per il tipo di attività che magari sono simili, possono portare ad un rischio di confusione. E il punto C dice, allora ah, no, non sono tre, sono quattro, sono cinque addirittura. Allora, il punto C dice che sono identici, che non possono, quindi non posso registrare marchi che siano identici ad un marchio già da altri registrato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto a data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di persistenza. Beh, questo è un po' complesso. non... non è... Non vi verrò mai a chiedere questa norma così nel dettaglio e così a memoria, era giusto per darvi la panoramica completa. Eh, il punto D dice che non possono es essere registrati marchi che siano identici o simili ad un marchio che già da altri registrato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto a data anteriore. Quindi, cioè, stiamo entrando molto nell'amministrativo, come vedete. Cioè, vedete com'è diverso l'approccio rispetto al diritto d'autore. Perché qua, nel momento in cui entra in gioco la... Ehm, Un'attività di, di, di, di certificazione, di rilascio di una patente, come vi ho detto, da parte di un ufficio che prende in deposito i marchi, devono essere trattate anche tutte queste situazioni, per mettere nelle condizioni l'ufficio marchi di saper gestire, saper dire no ad un soggetto o sì ad un altro. Anche qua vedete che insiste su se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni, eh, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Quindi più o meno, vedete quando dicevo che sono ridondanti, cioè sono tutti casi diversi, che, però, alla fine arrivano più o meno eh, alla solita confusione, cioè alla, alla solita conclusione del evitare il, il, il rischio di, eh, di associazione, di confusione tra marchi. Ecco questo, però è interessante perché invece è diverso, perché parla della rinomanza, eccolo qua. Non possono essere registrati i marchi che siano identici o simili ad un marchio, già da altri registrato, in seguito a domanda bla bla bla affini o non affini, quando il marchio, quindi qua va a toccare anche servizi che sono identici affini o anche non proprio affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. Ok, quindi vedete che quando vi dicevo il marchio rinomato gode di una eh, tutela maggiore perché addirittura il titolare di un marchio rinomato può anche come dire, mh, evitare quindi mh, escludere eh, dalla dal, dal registrazione del marchio e quindi ripararsi anche da soggetti che vogliono registrare un marchio che non è strettamente affine però se c'è il rischio come dice quella norma che anche se, non sono, anche se siamo in una situazione di marchi non affini però ci sia un, un, un rischio di, diciamo non solo di confusione ma di trarre vantaggio cioè che l'altro soggetto un po' agganciandosi alla notorietà e alla rinnovanza di questo marchio riesca in qualche modo a portare l'acqua al suo mulino e ad avvantaggiarsi allora ecco che c'è una, eh, una tutela a priori su questo tipo di attività la eh, definizione di, arriviamo qua e poi, poi facciamo una pausa, la, la definizione di capacità distintiva ce la fornisce l'articolo 13, questa è una delle norme più importanti, no? cioè, insieme alla definizione dell'articolo 7, che è la definizione di cos'è un marchio, di cosa può essere registrato come marchio, ecco che finalmente ci spiega la legge di, senso, ai sensi del nostro codice di proprietà industriale che cosa si intenda per capacità distintiva nel marchio, articolo 13. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio, di impresa, i segni, vedete scusate, anche qua parla in negativo, ecco perché ogni tanto boh, ci sarebbe da riflettere su queste norme perché eh, alcune norme parlano in positivo, puoi depositare, puoi fare, altre il legislatore ha scelto di scriverle con un tono negativo, cioè quindi io ti dico cosa non puoi fare, quindi da lì tutto il resto in teoria dovrebbe essere permesso. Non possono, scusate, costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo. Regola generale ci dice, no? Se non c'è carattere distintivo, in teoria non potresti registrare il marchio. E in particolare, distingo in questi casi. A. Quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente e negli usi costanti del commercio. Mm che mi, mi fa il collegamento con quello che abbiamo detto prima relativamente ai Kleenex. Voi direte, ma se ormai tutti utilizzano Kleenex come parola di uso comune, ormai allora sto marchio non può più essere registrato. Sì, ma lui è stato registrato prima che cadesse, che entrasse nell'uso comune. E quindi loro continuano costantemente a, a rinnovare la registrazione. C'è un caso però in cui è diventato, si è volgarizzato, si dice, è diventato di uso comune, quindi il marchio è decaduto, è una cosa che magari non ci arriverete, però la parola brugola, la parola brugola è eh, un marchio, cioè è il brugola è il nome dell'ingegnere che ha brevettato e ha fatto per la prima volta la, la chiavetta eh, esagonale per, per, per, per, per i, bulloni, i, bulloncini, i bulloncini esagonali quella è diventata una parola che adesso trovate sullo zingarelli con la b minuscola, però in realtà se cercate è, il nome, è un nome proprio, okay? è un esempio di scuola, poi ne possiamo fare tanti altri. B, non possono essere marche a pieno titolo perché mancano di carattere distintivo, i segni che sono costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono come i segni che in commercio possono servire a disegnare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o di altre caratteristiche. Quello che vi ho detto prima, il marchio che è, è puramente descrittivo, eh, schermi per computer, no? eh, eh, anche la quantità, Do uova a dozzine no, uova a dozzine non è un, di per sé, non può essere sufficiente per essere distintivo perché tutti più o meno vendono le uova a dozzine o al massimo mezza dozzina in al comma 1 possono costituire, quindi sta continuando la, la, la slide, la, la norma in al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione a seguito dell'uso che ne sia stato fatto abbiano acquistato carattere distintivo prima della domanda abbiano acquisito quindi quel, quel, quel carattere distintivo poi ho, ho tagliato un comma perché sta norma era anche lei molto lunga e ridondante comma 4 ci dice che il marchio decade se per il fatto dell'attività de, o dell'inattività del suo titolare è divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva l'esempio che dicevo prima, no? se Kleenex, se l'azienda avesse come dire anche un po' abbandonato il marchio, non l'avesse in atti attività del suo titolare, non l'avesse più utilizzato o addirittura non avesse più rinnovato la sua eh, registrazione, allora il marchio decade, a un certo punto non viene più utilizzato e quindi diventa di uso comune e, e si volgarizza e la gente inizierà a utilizzare Kleenex con la K minuscola e stop, diventerà una parola di uso comune. Ce ne sono tantissime eh, che, fanno questo, che, hanno, che sono soggette a questo rischio, una delle... Una delle ultime che aveva poi creato abbastanza eh, clamore era Nutella. Nutella eh, in un dizionario, non mi ricordo se Carzanti o Devoto Oli, un dizionario importante di italiano era stato inserito dall'autore come N minuscola Nutella indicando ormai eh, crema di cioccolato e di, di cacao e nocciole cioè indicazione per parola utilizzata dagli italiani per indicare la crema perché in effetti è quello che succede cioè la Nutella ormai è diventata eh, un, una parola che viene usata anche per la crema di cacao e nocciole che non è prodotta dalla, dalla Ferrero cioè anche se non è la Nutella vera tu parli di Nutella lo stesso no? e guarda sono andato al supermercato non ho trovato la Nutella quella vera ho trovato la Nutella che fa a novi e, e allora non dovresti chiamarla Nutella in teoria solo che ormai è diventata parola di uso comune e quindi qualche dizionario aveva inserito questa, questa, questa parola come parola di uso comune. La Ferrero, ovviamente, appena notato la cosa, si è subito attivata per evitare che succedesse questo, cioè che il marchio venisse, si intendesse come decaduto e ha subito segnalato all'editore di fare una, una correzione e chiedere che nella prossima edizione, nella successiva edizione del dizionario, venisse specificato con la N maiuscola e fra parentesi marchio registrato, cioè come dire, a Ferrero fa piacere che entri in un dizionario perché vuol dire insomma, aver avuto un riconoscimento addirittura che, che gli italiani lo considerano come una parola di uso comune, però vuole che venga di volta in volta indicato che è un marchio registrato che è ancora utilizzato e visto che è un marchio, probabilmente uno dei marchi che genera nel settore alimentare, che genera più business, eh, perché è un marchio molto potente, vi assicuro che difficilmente moleranno il colpo, però ecco ce ne sono tanti eh, che, che hanno quel rischio, cioè vengono utilizzate la, la, il nome della, della, del prodotto, del singolo prodotto commerciale, viene utilizzato per individuare il concetto in generale, non so, il Domo Pack, eh, il, lo Scottex, no? il, lo Scotch. Il, il, la Nutella boh, se volete trovarmene voi ma ce ne sono tanti i Kleenex è un classico esempio cioè ce ne sono tanti ehm, basta nel senso che su, su, su questa cosa qua dei marchi direi